Allora, ciao Davide, io sono Adrian di faremusic.it, io ti volevo ringraziare perché tu sei la persona che ci ha regalato comunque il brano col miglior arrangiamento e la miglior musicalità che comunque abbiamo sentito in questo festival, perché comunque sei veramente dotato vocalmente, hai un arrangiamento musicale veramente strepitoso, quindi ti auguro davvero di poterci rivedere <ride> per festeggiare qualcosa. Grazie. Eh, guarda, ti ringrazio e spero che, che la complessità a un certo punto nella vita possa essere premiata Sì, allora, la mia domanda in sé, io vado sempre sulle domande oltre il festival È un po' quello che sto cercando di fare anche con le altre mie interviste Nel senso che io vorrei che uscissimo presto da questa situazione E quindi la mia domanda è proiettata su quello che potrebbe essere il tuo sogno live di questo disco quindi come lo vedi questo sogno live fuori da questi home concert cioè una volta che noi saremo fuori e possiamo, possiamo venire a ascoltare cosa vedremo secondo te? I musicisti pazzeschi eh, Davide Savarese alla batteria Emanuele Triglia al basso eh, Claudio Varcello al piano eh, poi dipende il chitarrista potrebbe essere un ragazzo che si chiama Alessandro Donadei, un altro ragazzo che si chiama Alessandro, però la Barbera. E comunque sto cercando di capire un po'. Eh, il massimo sarebbe avere anche un fiato sul palco e ogni tanto mi piacerebbe organizzare qualcosa avendo DJ Graff ai piatti. Wow, sarebbe, lo conosco, è fortissimo lui. Qualcosa di speciale. Non lasciartelo perdere DJ Graff, guai. <ride> no, no, no, però siamo in continuo contatto, stiamo collaborando tantissimo. Anzi ti preannuncio che questa, questa sera a mezzanotte esce Fusion a Metà, che è la prima parte di Fusion Punto, ehm, che sarà l'album che uscirà il 30, il 30 aprile. Eh, C'è anche una, una collaborazione con DJ Graf insieme wow. a Gianluca Pedrello. Grande, ottimo. In bocca al lupo di cuore. Lascio la domanda al prossimo collega. Ciao Davide, grazie.